Ciao Piero, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno a te. Ciao. Um, ascolta, grazie di aver accettato l'invito, di essere qui con me e poi con quelli che ci ascolteranno. Um, ti puoi presentare brevemente? Ti dici chi sei? Certo, io sono Piero Serale, lavoro in un'azienda di logistica eh, che ha avuto uno dei boom eh, negli ultimi anni, purtroppo, mi migliorerebbe da dire per alcuni aspetti. Il mio ruolo è Senior Manager per l'Application Development e da un paio di anni, quasi, a questa parte abbiamo iniziato il nostro percorso nella migrazione verso Agile, Scrum in particolare. Quindi sono anche Scrum Master di diversi team all'interno della nostra organizzazione. Ok, ottimo, grazie. Sì, Infatti per quello che... Ti ho invitato qua, um, e uh, quindi noi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una formazione insieme, poi una seconda, um, e quello che mi interessa sapere, curiosità personale, te lo dicevo prima, per capire l'impatto che dopo, quello che, cosa succede dopo in azienda, uh, yes, qual è, quali sono le differenze che hai visto concretamente al lavoro sul prima e dopo Scrum? Beh, ce ne sono tante, devo dirti. Eh, quella principale è visibile nel quotidiano perché eh, noi lavoravamo su un metodo di lavoro waterfall prima mm -hmm. di file, e quindi eh, abbiamo abbattuti tanti silo in azienda. Okay. Eravamo divisi in tanti team, c'era un team che faceva il design, c'era un team che faceva lo sviluppo, uno che si occupava dei test e quindi diciamo che questi silo non sempre parlavano tra di loro, o meglio c'era una fase di collaborazione che adesso invece è diventata quotidiana. Okay. Quindi abbiamo abbattuto questi silo, abbiamo creato tantissima trasparenza e eh, a parte la trasparenza sicuramente abbiamo avuto un grandissimo miglioramento per tutto quello che è il focus. Uh -huh. Mentre prima ognuno pensava un po' tra virgolette, può sembrare anche brutto da dire, al proprio giardinetto, Adesso il focus è sempre di tutti sull'argomento trattato, quindi nel quotidiano c'è molta più collaborazione tra tutte le persone che, so, che fanno parte di diversi team e questo è, è stato un cambiamento enorme per noi, soprattutto nell'application development, ha avuto un grandissimo impatto, ma anche poi per il supporto che viene dopo il rilascio, perché anche da un punto di vista di supporto ci sono, ci sono dei membri che fanno parte dello Scrum team e quindi... Okay. è un ciclo continuo che ha abbattuto tutti questi muri che avevamo in azienda nel vecchio metodo di lavoro ok e quanto, quanto, quanto tempo ci avete messo a fare questa cosa che <ride> immagino no. sia ancora in corso eh, oh. questo è un punto chiave nel senso che oh. noi abbiamo iniziato in una maniera tra virgolette un po' artigianale uh -huh. uh, Avevamo voglia di cambiare, volevamo abbattere questi muri, abbiamo iniziato artigianalmente facendo delle piccole formazioni interne, questo genere mm. di cose. Poi, dopo sei mesi di trial, abbiamo mm. tutti fatto la formazione con te. Eh, alcuni hanno fatto anche la seconda formazione, quindi siamo tutti certificati, uno di primo, secondo mm. due. E ormai è un anno pieno, eh, che siamo in full scrum, con, mm. con il team formato e non finisce mai, sì. nel senso che <ride> questo è proprio uno dei pillar di Agile, nel senso che, soprattutto di Scrum, seguendo il processo noi facciamo alla fine di ogni sprint le retrospective e quindi è un processo che continua sempre a cambiarsi, sempre ad aggiornarsi, uh -huh. a seconda anche dei progetti che abbiamo in corso, a seconda delle risorse disponibili, c'è un continuo aggiustamento di quello, che, di quello che dobbiamo fare, di come ci dobbiamo organizzare, quali sono i goal degli sprint. E' mm -hmm. proprio un, mi verrebbe da dire, è un processo che vive, nel senso sì. non è messo su, un, un, su delle slide con dei punti, ok, da oggi facciamo così. Mm -hmm. È in continua evoluzione perché impariamo degli sprint e poi ci riorganizziamo per vedere i prossimi, come riusciamo a poter far meglio nelle retrospective, e quindi aggiungiamo delle stories agli sprint successivi per poter mettere in piano tutte queste azioni. Non finisce mai, sinceramente. C'è sempre tempo per migliorarsi. Ok, ottimo. Eh, mi, sì, mi piace questo, questo feedback ed è proprio il senso della cosa, che è una continua evoluzione. Um... Dal punto di vista, sono curioso di sapere, dal punto di vista dell'ottimizzazione eh, dell del valore e della riduzione dello spreco, ci sono delle cose che avete, a parte il silo, che è una cosa non da poco, ma ci sono delle cose che avete buttato via perché... Troverà, quali sono gli impedimenti, le, co le cose che avete buttato via, le cose che facevate prima e che non fate più oggi? Ci sono sì. diversi punti che abbiamo cambiato con questo nuovo metodo di lavoro applicando Scrum, perché... Uh, noi lavoravamo su waterfall perché lavoriamo prettamente a progetti che possono mm. durare tre o sei mesi. Mm. Uh, essendo nel waterfall c'erano tutta una serie di per esempio di transition, quindi mm. tra il design, il build, sì. tra il build, il test, poi quando si va in produzione per il supporto, eccetera, eccetera, che venivano programmate e uh, purtroppo ci, ci è successo nel passato, nel vecchio metodo di lavoro, di trovare dei, degli showstopper. Uh -huh. Gli showstopper spesso vengono trovati nei test, quindi sei molto vicino alla messa in produzione. Oggi noi anticipiamo tutta questa cosa perché, anziché fare la fase di test, quando è tutto il build è completo, ogni sprint aggiungiamo anche delle stories che sono sulla parte di testing, eccetera, okay. eccetera. Anticipiamo molto tutti gli showstopper che eventualmente vengono trovati e questo ci permette di andare in produzione con un prodotto che è totalmente testato anche da molto mm -hmm. tempo okay. e l'impedimento che avevamo prima era la famosa go no go call <ride> dove, <ride> dove una settimana prima della messa in produzione tutti ci radunavamo ok siamo pronti Adesso questa cosa è una pura formalità perché noi arriviamo a un punto dove tutti gli impedimenti sono già stati risolti durante gli sprint, sostanzialmente, perché iniziamo il test appena il primo deliverable è disponibile, è per sostanzialmente. Okay. Ottimo, ottimo. Um, ok, M mi sembra molto bello. Um, che, cosa, che cosa... avete qualcosa... Cosa pensate di migliorare in futuro? Eh, se, se state lavorando su qualche miglioramento in particolare, qualcosa che non, del quale non siete soddisfatti oggi, che vorreste migliorare? Ma, eh, ci sono tante cose che vogliamo migliorare, perché, eh, come dicevo, le retrospective, eh, abbiamo sempre una lista di azioni <ride> lunghissima, alcune che si ripetono e non riusciamo mm. sempre. Ad eseguire le azioni che vorremmo nello sprint successivo. Quindi alcune vengono rimangono comunque pending e poi vengono rimandate allo sprint successivo. Mm. Ma eh, da un punto di vista organizzativo della società, quello che vogliamo migliorare è cercare di introdurre il più possibile su tutti i team di sviluppo, anche Scrum, perché okay. abbiamo iniziato con, diciamo, un dei laboratori, quindi in una maniera un po' artigianale, poi abbiamo applicato Scrum come si deve a un team, poi l'abbiamo estesa a un altro, la nostra organizzazione conta su più o meno 60 persone che fanno sviluppo, eh. Eh, organizzate in diversi team, vedendo i benefici c'è questa idea di poter avere quindi un'organizzazione estesa in agile, e soprattutto di proporla anche ai clienti, quando poi dobbiamo mm. iniziare un progetto. Di anziché, fare con, anziché fare col waterfall, noi da oggi lavoriamo con un agile, e tanti clienti lo apprezzano perché riescono a vedere i benefici, quindi di poter, nelle demo, oppure nei test che vengono fatti durante gli sprint, qualcosa di tangibile, anziché non avere nessuna visibilità, se non un mm. gantt, con l'avanzamento per due mesi okay. e poi, boom, si trovano il prodotto e magari troviamo delle cose che non, che non rispettano il design o le attese mm -hmm. dei clienti sostanzialmente. Ok. Beh, e quindi già adesso state collaborando così con certi clienti o è una cosa che vorreste fare in futuro? Lo stiamo già facendo. È una cosa sì, che andiamo okay. a proporre con i clienti. Con alcuni è stato facile. perché sì. eh, eh, C'era anche la voglia da parte del cliente di farlo su altri eh, il cambiamento fa sempre un po' paura, sì. <ride> l'ha fatto anche al nostro interno, quindi eh. un po' di titubanza c'è sempre, però sì. poi a lungo termine eh, noi abbiamo fatto una review uh, dopo un anno di, di, di Scrum, sì. eh, in gennaio, con, tutto il, con tutti i team, tutti sono stracontenti di aver fatto questo cambiamento perché vedono la collaborazione, la trasparenza, mm -hmm. il focus, è, è molto più efficiente, eccetera, eccetera. Però con altri clienti, sì, mh, dipende, mm -hmm. dipende quando sono open-minded, diciamo. Sì. Però noi lo proponiamo sempre perché noi assolutamente ci crediamo, lo vediamo mm -hmm. come beneficio all'interno dell'azienda. Ok, ok. Ottimo, um, ascolti io non è che abbia più domande particolari, um, hai, magari hai, hai letto qualcosa su Scrum ultimamente, anche un blog o qualcosa che vorresti suggerire, non so un consiglio che vorresti dare a altri Scrum Master o produttori, a altre persone che vogliono interessarsi a Scrum, cosa consiglieresti di leggere, di guardare? Beh, eh, ovviamente la Scrum Guide prima di tutto, però mm -hmm. tutte che ci sono sul sito scrum.org ci sono tantissimi uh, video che aiutano, okay. che noi consultiamo con una frequenza alta, devo dire, perché quando facciamo le, le retrospective ogni tanto ci escono delle azioni che sono basate sul vecchio metodo di lavoro, quindi ah, okay. il consiglio che do è se avete un dubbio documentatevi su Scrum.org perché là c'è veramente tutto, si trova veramente tutto, ci sono tutti i suggerimenti, ci sono anche dei suggerimenti interessanti su esperienze pregresse di altri team che hanno avuto gli stessi problemi, aiuta tanto. E poi di tanto in tanto, questa è una cosa che noi anche facciamo, ripassare la Scrum Guide per essere efficaci nei meeting e nelle ceremonies che noi abbiamo. Ogni tanto si tende a derapare, è difficile tenere il time box, è difficile seguire le ceremonies come si deve, eccetera, eccetera. Quindi di tanto in tanto, in, quanto, in qualità di Scrum Master, ri rimando la Scrum Guide con mm. alcuni estratti, soprattutto se vedo che in, alcune, in alcuni casi abbiamo su un particolare punto derapato, siamo usciti dal, dalle, dalle linee guida per ricordare mm. a tutti Uh, come, si, come si dovrebbe applicare il processo. Eh. Mm. Ogni tanto scherziamo, diciamo che abbiamo qualcuno che fa la scrampolissa in azienda, mm -hmm. <ride> quindi mm. cerchiamo okay. di mantenere tutto sotto controllo. Mm. Ottimo. Beh, quello che dice è importante, nel senso che vi rimettete sempre in discussione e, e, e penso che sia la qualità di queste persone che hanno capito che Scrum è... Sperimentare, quindi mettersi in gioco, magari accettare che si può fallire, ma mi sembra che abbiate un ambiente di lavoro che favorizza anche questa cosa qui, nel senso che la, lo sbaglio non è sanzionato, forse, o il fatto di provare non è sanzionato. No, non, non, non lo è, nel senso che nel momento in cui è stato deciso di fare questo cambiamento e applicarlo, eh, l'abbiamo fatto credendoci eh, l'abbiamo fatto con la disponibilità di tutti, ovviamente con alcuni eh, punti aperti perché non, era un po' difficile soprattutto per magari qualcuno che lavora da tanto tempo con Waterfall vedere i benefici può sembrare all'inizio un po' confusionario, perché non si sa bene mm. chi fa fare cosa, non esiste più il project manager, insomma, alcuni ruoli sono un po' confusionari, però mm. se applicato come si deve i benefici sono tangibili, sono visibili, mm. Noi lo vediamo, riusciamo a rilasciare molto più velocemente, eh, abbiamo una comunicazione molto più aperta sia all'interno mm. che all'esterno, è tutto molto più visibile, e quindi definitivamente siamo assolutamente contenti di questo cambiamento. Sì. ok. okay. Perfetto, beh io direi che possiamo chiudere qua. Um, se sei d'accordo, ti, ti ringrazio un sacco ancora, uh, ringrazio tutte le persone che ci ascolteranno, uh, sperando che sia utile uh, questa cosa, che li sia, che sia, che sia, che ispiri, che sia ispirativa, Ispirati? Ispir... ispirante. Ispirante. ispirante. Di <ride> ispirazione, grazie. E uh, niente, saluti a tutti. Ciao. Grazie Fabio.